Gormiti! In questo caso, credo che sia davvero... ...ora di andare a casa. Adesso potete ripartire a testa alta. Avete dimostrato il vostro valore più e più volte. Aprirò il portale per il vostro ritorno. Fondere il cuore è stato più faticoso di quanto pensassi io! Forse posso aiutarti. Ah... La tua padronanza dell'energia alfa è sorprendente. Mi viene così naturale. Non so come riesco a farlo. Huh? Guarda, Igor, guarda! Shhh. Non è possibile. Eppure, temo che in realtà il custode possa essere un... Ragazzi, sul serio? È successo qualcosa a Iridium? E questo che significa? Um, da quando Iridium ha iniziato a utilizzare l'energia degli Eclipsion? Infatti non è Iridium che sta usando l'energia degli Eclipsion In realtà sta cercando di impedirmi di usarla uh, Ehi, hey, che cos'era? Ma nessuno sarà in grado di fermarmi mm. Né tu, Sol, né tantomeno uno dei tuoi miserabili guerrieri mm. uh. Ecclos! Fathomo! <ride> Finalmente sei mio! Disonorevole imbroglione, il cuore del titano deve rimanere qui, nel tempio! Hai infranto ancora una volta il nostro patto Hai ragione, ma dovresti sapere quanto io ami il caos E dimmi, cosa c'è di più caotico che promettere una cosa E fare l'esatto contrario? Restituisci il cuore, Vermi! I tuoi piccoli guardiani pensano di valere qualcosa, non è vero? Poveri marmocchi Pensavate di aver portato a termine il vostro bel lavoretto E adesso siete tristi perché qualcuno ha portato via le vostre adorate pietre luccicanti il cuore del titano non ha accumulato tutta l'energia ha bisogno di più tempo ce lo riprenderemo prima che tu possa usarlo ma prima dovrete prendermi eclos oh, quel maledetto Eclipse eclipsion la pagherà cara per questo quindi non torniamo subito a casa vero no la nostra avventura continua presto seguiamoli immagino che lo Slocco aspetterà